MTV EMA 2017, tutto quello che c'è da sapere. Dopo vent'anni, gli MTV European Music Awards tornano a Londra, con una cerimonia di premiazione che avrà luogo alla Sea Arena di Wembley. L'appuntamento è per il 12 novembre alle ore 21, a fare gli onori di casa sarà rita ora. Sono state rese note da poco le nomination ufficiali dell'edizione 2017, che vede tra i favoriti sicuramente Ed Sheeran e Taylor Swift. A contendersi in Italian Act, invece, ci saranno Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Ermal Meta, Francesco Gabbani e te giornalisti. Vediamo però quali sono le categorie e le nomination tra cui è possibile votare, categoria Best Song, Clan Banditro Rockabie e FT. Saint Paul e Anne Marie, di Ilunga Khaled Widt Outs FT. Rihanna, Brisson Tiller, Ed Sheeran Chapeo Fio, Luis Fonsi e Daddy Yankee e Despacito, Remix, FT. Justin Bieber, Chavne Mendes, Teres in Me Beck. Categoria Best Artist, Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Milei Kirus, Shabn Mendes, Taylor Swift. Categoria Best Look, Dua Lipa, Harry Styles, Rita Ora, Taylor Swift, Daim. Categoria Best New, Dua Lipa, Julia Michels, Talib, Kyle, Rania' Bonemain. Categoria Best Pop, Camila Cabello, Demi Lovato, Milei Kirus, Shawn Mendes, Taylor Swift. Categoria Best Video, Fingers Room, Kaoti per Bon Appetit FT. Migoms, Kendrick Lamarumble, Kailispy FT. Liliati, Apti, Taylor Swift Look What You Made Me Do. Categoria Best Live, Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, Eminem, U2. Categoria Best Electronic, Calvin Harris, David Guetta, Major Lazer, Martin Garrix, The Shine Smokers. Categoria Best Rock, Coldplay, Four Figters, Royal Blood, The Killers, U2. Categoria Best Hip Hop. Drake, Eminem, Future, Kendrick Lamar, Post Malone. Categoria Best Alternative, Imagini Dragons, Lana Del Rey, Lorde, T20, Thirty Second to Mars. Categoria Biggest Fans, Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry, Shawn Mendes, Taylor Swift. Categoria Best Push, Aileen Steinfeld. John Bellion, Julia Michels, Taki Hill, Khalid, Kyle, Noah Kirus, Petit Meller, Ragna Apostrofo Boneman, Zza, The Edente e Art. Categoria Best World Stage, Steve Aoki Live from Isle of MTV Malta 2016, Kings of Leon Live from U Deluxe Theatre, Rotterdam, Tenetherlands 2016. Tomorrowland 2017, NCE Live from Isle of MTV Malta 2017, The Smokers Live from Isle of MTV Malta 2017, For Live from Barcelona, Spain 2017. Categoria Best Italian Act, Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Te Journalistic. Tiziano Ferro. È possibile votare il proprio artista preferito sul sito di MTV. I vincitori degli MTV European Music Awards 2017 saranno annunciati nella serata del 12 novembre, in diretta su MTV, canale Sky 133. Rita Ora si è detta molto emozionata di condurre l'importante manifestazione che la vede anche candidata nella categoria best look. La pop star ha dichiarato, sono emozionata perché presenterò gli EMAS nella mia città. Mi ricordo quanto furono divertenti i miei primi EMAS a Francoforte nel 2012, quando cantai rip. Non vedo l'ora di tornare sul palco per presentare e per esibirmi. In quell'occasione, Rita si presentò dentro una gigantesca gabbia da uccellino, cosa ci riserverà per questa edizione 2017?. D'altronde, si sa che non esiste edizione degli MTV ma senza scandali o provocazioni.